Scopri anche tu la Cirenaica, il quartiere per i tuoi acquisti. Uh, A Cazza 4 via Paolo Fabri. Vieni anche tu, supermercato Cirenaica. Stanco di fare ancora la spesa in bicicletta dai tuoi negozianti di fiducia? Siediti in macchina e scalda il motore. Scopri il primo quartiere in città con 18 punti vendita della grande distribuzione. Grazie alla riduzione di alloggi popolari, spazi verdi e luoghi di aggregazione, ampi parcheggi tutti per te. Evita le code grazie alle casse automatiche e poi via di corsa per le stradine del quartiere. Tanto io qua mica ci abito. Supermercato Cirenaica. Graziosa ambientazione storica, ancora qualche traccia residuo di identità di quartiere e tanta tanta convenienza. Affrettati, con solo i pochi punti avrai in omaggio l'album con le foto della Sirenaica prima della grande cementificazione. C'è un problema effettivo di proliferazione di aree commerciali nel nostro territorio, Ok? È vero che noi siamo cittadini e non solo consumatori. <designer> <that> <withIsland> Qui è già tutto fatto. Poi aggiustate il percorso, aggiustate qualcosa, per... per... ma siete veramente convinti che questo è quello che vuole questo rione?